Oggi per TV Technology siamo all'interno di un'azienda che si occupa di automazione. Quello che sembra uno strano, forse uno struzzo elettronico, in realtà è un'apparecchiatura che a cosa serve? Un'automazione strana, a cosa serve? È un robot industriale, eh, diciamo qua lo vediamo abbinato appunto al nostro brevetto, al nostro prodotto Flexible. È un sistema di visione eh, che è quello che gli permette di localizzare e andare a prendere gli oggetti i robot sono applicati diciamo in tantissimi processi industriali in particolare fa impressione nel... la sua intelligenza nel vedere gli oggetti nel riconoscere appunto gli oggetti prendibili diciamo l'intelligenza appunto che è data in parte dall'occhio artificiale che è il, il sistema di visione I robot in generale sono applicati appunto in tantissimi settori in particolare noi siamo interessati ai processi di assemblaggio ma anche di confezionamento creazione di kit imbustamento. E tanti altri ancora. E praticamente, questa macchina serve per nutrire il robot di assemblaggio. Esattamente, questa macchina, questo insieme di componenti dato dal nostro prodotto, dal eh, robot e dal sistema di visione, serve per asservire le macchine automatiche. Questo è il nostro brevetto eh, che ci è stato concesso nel 2011, un brevetto internazionale, quindi che copre oltre 40 paesi nel mondo. Chi sono le persone che lavorano con voi? Sono ragazzi per lo più giovani, eh, estremamente motivati diciamo, a seguirci in questa nostra missione, quindi eh, di portare un po' di tecnologia retina in giro per il mondo. L'attività è nata a metà degli anni 90, eh, come eravamo l'ufficio di una primaria società americana di, di robotica che risiedeva nella Silicon Valley. Il contatto è nato proprio dalle esperienze di meccanica di precisione operando all'interno di uno dei primari gruppi Orafi a Rettini. Da lì è nato il contatto con questa società californiana per cercare di portare questa esperienza sulla meccanica di precisione fuori dal settore orafo e da lì poi allargata a tanti settori così. Diciamo che è stata un'opportunità abbastanza unica di toccare e andare a vedere settori totalmente diversi. Eh, quello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni è stato proprio lo sviluppo di un sistema eh, flessibile di alimentazione che ha servito al robot, permette di creare soluzioni molto eh, diciamo, soluzioni flessibili, pronte all'uso in tempi molto rapidi, che si adattano facilmente ai cambiamenti di produzione e che sono, rispecchiano quella che è l'esigenza attuale nel mondo dell'automazione. Stiamo visitando l'azienda, abbiamo visto molte persone al lavoro, molti giovani, sono tutti davvero veramente molto, molto giovani. E questa, che reparto è questo? Diciamo, qua siamo sul suolo produttivo quindi dove vengono poi realizzati i nostri prodotti appunto ARTS eh, abbiamo visto precedentemente il nostro prodotto il nostro brevetto flexible ma offre un servizio più esteso alle aziende quindi partendo proprio dai, dai requisiti dei loro processi è eh, in grado di realizzare delle, delle soluzioni customizzate qui entra in gioco a un ruolo importante il nostro ufficio tecnico appunto, che si occupa eh, della progettazione di queste macchine Appunto raccogliendo le esigenze dei nostri clienti eh, per poi seguire eh, la commessa in tutte le sue fasi quindi dal setup all'installazione qui stiamo vedendo diciamo, le fasi di montaggio quindi quelle che precedono il, la messa a punto della, del macchinario C'è un passaggio generazionale mi sembra eh, soddisfacente certo, certo, certo ma diciamo questa è una bella cosa no? perché eh, oggi diciamo da un lato l'esperienza è fondamentale però altrettanto in un mondo globale così e poi questa esperienza per poterla mettere a frutto c'è necessità di comunicarla farla conoscere eh, ai potenziali clienti che so, che sono non sono clienti locali ma sono ovunque e sicuramente eh, diciamo le, le, le, nuove, le nuove leve che hanno molta familiarità con il mondo del, dell'informatica, dei computer, con internet, i, i, i mezzi social diciamo, sono più facilmente si adattano molto bene, eh, soprattutto nella comunicazione, nel marketing, che sono aspetti diciamo, che per un'azienda meccanica, almeno fino a qualche anno fa, non erano tenuti sufficientemente in considerazione, mentre invece, per poter promuovere, poter far conoscere quello che si fa eh, diventano fondamentali. Noi abbiamo un uh, dipartimento interno appunto di ricerca e sviluppo eh, che siamo in, diciamo interessati sempre a crescere, a potenziare perché è proprio il cuore pulsante dell'azienda, quindi tutte le attività anche di cui parlava eh, mio padre prima, la comunicazione e il marketing hanno un senso solo se c'è eh, alla base un prodotto eh, che valga la pena di essere raccontato, per cui eh, siamo sempre alla ricerca di eh, nuove risorse eh, tecniche, in particolare ingegneri che possono essere informatici eh, o anche elettronici e meccanici, eh, che ecco, possano accompagnarci in questa missione eh, di continuare a sviluppare quello che è la nostra visione del futuro dell'automazione industriale. Questa è un'altra testimonianza appunto, di un'azienda che sta cercando personale, personale qualificato in tecnologia perché è il futuro.